Adesso intervisteremo il dottor Guido Festa. Ciao. Buongiorno, salve. Allora, che ne pensi del corso fino ad adesso, dei corsi? Ah, i, i corsi sono interessanti sia nell'ottica della pura esperienza professionale quindi di quello che realmente si incontra nella routine ma magari di quello che si potrebbe prospettare anche nel futuro quindi magari di dà anche un'ottica delle problematiche che potrebbero sorgere e ecco, eventualmente quindi la soluzione che uno potrebbe trovare Ok. Secondo lei l'organizzazione comunque è risultata adeguata? Sì, sì, sì, sì, molto, molto buona. Quindi si è sentito trattato bene. Sì. Ok. E il fatto che la Tecno sia un'azienda che si impegna molto nel campo della formazione, secondo lei può essere un valore aggiunto? Assolutamente sì, insomma, perché abbiamo visto la sensibilizzazione del, dell'operatore e di tutta, quindi, le persone che lavorano intorno alla qualità, alla ricerca, quello che deve essere, è sicuramente uno dei fattori più importanti in tutto quello che è la sicurezza in generale, insomma. Okay. Il dottor Cinchi invece ad esempio l'ha conosciuto qui oppure già ha avuto molte di... Avevo avuto una breve esperienza e era venuto insomma sul luogo di lavoro a fare una piccola ah, okay. manutenzione. No, ci, ci siamo conosciuti, proprio ah, okay. abbiamo fatto un'ispezione preliminare perché abbiamo preso da poco contatti per vedere di riorganizzare un po' tutto il tuo sistema a okay. Quindi con i tecnici ancora non avete avuto no. nessuna esperienza. Ha avuto modo per caso di visitare il nostro sito oppure di vedere qualche video totale? Quando... Sul... Sinceramente, sinceramente no, perché è molto fresca come, come conoscenza mm -hmm. con la quindi siamo ancora all'inizio non ho avuto modo di approfondire. E come l'avete conosciuta? Sinceramente da internet, non ho preso io direttamente i contatti, ognuno la domani per la parte chimica, ma da internet. Oh, da. Ok, pensavo che fosse stata consigliata da qualcuno. Uh, da quello che sto, no, no ma da internet, dovrebbe essere. Per quanto riguarda i corsi, invece, quindi si, si sente di poterli consigliare a qualche suo collega? Eh, assolutamente sì, nel senso magari potrebbero essere pure, pure formazioni in generale per tutti gli operatori, proprio per dare questa, eh, questa impronta proprio comune a no? tutto quanto il laboratorio. sì. Ha qualche suggerimento da dare? Magari qualcosa che avrebbe preferito in modo diverso? O... No, no, no, no, le okay, stesse sono so, così, so. comunque le giornate sono state abbastanza bene già così, quindi... Perfetto, grazie.